a premi like, ci stanno le tigre online, uh, clic e condividi uomo che non basta mai, ma Maxi Maxi che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi uh, iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube, uh, se ti tutto e di più, forza fallo pure tu, perché uh, con le tigre di Roma starai sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questa è l'estrazione del contest di GTA Online che avevo lanciato la settimana scorsa, e questo è il video contest in cui hanno partecipato un po' di persone e mettevo in palio due account, uno per PS4 e uno per PS3 ragazzi, quindi ricordatevelo, lo avevo detto anche nel video, andrò ad estrarre eh, in questo ordine prima l'account di PS4 e poi l'account di PS3 quindi andiamo ad incollare il link ragazzi andiamo a prendere random comment picker e ci inseriamo il link guardate l'orario ragazzi non ho potuto farlo in live perché ho formattato il pc e ho perso un po' di cosine ho dovuto ripristinare tutto, quindi ho perso bs, non mi andava di stare lì a a reinserire la string key e... mi è successo molto recentemente insomma sta cosa e quindi ho preferito farlo in video a questo punto andiamo ad incollare carichiamo tutti quanti i commenti e siamo pronti ragazzi guardate bene l'ora quindi schiacciamo il primo ragazzi allora qui abbiamo il primo che sarà quello dell'account PS4 Zio Palermo YouTube andiamo a vedere il canale di Zio Palermo YouTube allora qui apparentemente dice che non mostra un cazzo il canale io voglio sperare per Zio Palermo anche perché è, un, è uno che mi segue eh, da parecchio tempo è una persona che sta sul canale infatti qui ci sono le iscrizioni vediamo se c'è l'iscrizione quanta brutta gente, zio Palermo Mamma mia No, scherzo, scherzo Sei libero di seguire chi te pare E niente, ok Ho visto l'iscrizione È in basso, ragazzi Allora, a questo punto Cerchiamo il video Vediamo il video Questi sono i video che hai caricato te, zio E vediamo un attimino Se ci sono nelle playlist Se c'è un video Sì, ok C'è la video la playlist dei video piaciuti quindi andiamo a vedere madonna quanto è brutto sto modo di mettere le playlist qui quindi andiamo a vedere andiamo a vedere non te sarai mica scordato di mettere mi piace a questo video qui al video del contest vediamo, vediamo scendiamo ancora più in basso mi sa che te sei scordato zio no si? Sì? si sì, te sei scordato non te sei scordato, eccolo qua, eccolo qua ragazzi. zio Palermo non si è scordato, quindi zio Palermo mi contatti su Telegram per l'account eh, PS4 e ora andremo a estrarre l'account PS3. Allora, zio, grazie per tutti i like che me lasci e spero che continuerai così, insomma. Detto questo, passiamo al prossimo eh al prossimo. Allora qui abbiamo Patrick mi sembra. È Patrick, vediamo se c'ha l'iscrizione Patrick. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. Ah Patrick, ma l'iscrizione? Ah, aspetta, mi sa che l'ho vista, mi sa che l'ho vista, aspetta, aspetta. Eccola lì, maledetto scroll di merda vabbè tra lo scroll e la pagina comunque l'ho vista l'iscrizione e adesso vediamo ragazzi il bello del scusate ma non voglio rispondere al telefono momentaneamente lo mettiamo muto e vediamo un attimino i diciamo i, i like di, di Patrick vediamo vediamo vediamo vediamo se c'è il video il video c'è ragazzi c'è anche il video a patrick quindi sia zio palermo che patrick mi contattino su telegram per eh, eh, i corrispettivi account ricordo zio palermo ha vinto l'account di ps4 e patrick ha vinto un account per ps3 ragazzi che altro dire lancerò presto un nuovo contest mi raccomando rimanete presenti sul canale aiutatemi a crescere aiutatemi ad arrivare a questi 10.000 iscritti detto questo un saluto a tutti al prossimo video